Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sugli Snap. cioè sugli snap cioè sulle nuove versioni di Minecraft, perché finalmente possiamo dire di essere nella 1.18. Finalmente è uscita la 1.18, in questo video parlerò della 1.18 e di tutte le novità che comporta. Innanzitutto vorrei dire che vorrei iniziare una nuova vanilla perché il server di Minecraft diciamo che sì l'ho fatto però diciamo che mi sentivo abbastanza in dovere di portarlo con qualcuno e poi magari gli altri non avevano voglia e quindi alla fine per un motivo per l'altro non lo portavo mai invece un mondo survival penso che non avrei questi problemi e poi voglio provare comunque a fare una vanilla anche se non vanno molto lo faccio più che tutto per me quindi andando avanti spero che il video vi piaccia perché che comunque per portare questi video ci vuole un po e penso che lo farò uscire nella giornata di domani un po più tardi del solito perché voglio comunque postarlo il più presto possibile quindi non lo so la vedrete verso le 6 quindi verso le 18 va bene detto questo iniziamo finalmente diciamo che non ci sono tanti blocchi nuovi, questo non è un blocco nuovo, però finalmente Spawn in Survival ed è il fiore sporifero che dopo vedremo invece una cosa che hanno aggiunto è il CD che probabilmente in editing vi ho messo l'audio di sottofondo per il video e che si sente nei jukebox che adesso non andrò a riprodurre vi lascio anche adesso qui il video che ha lasciato la Mojang, la Mojang non mi ricordo mai come si pronuncia, sulla 1.18 E detto questo, iniziamo. Allora, come stavo dicendo, prima di andare nelle profondità del mondo iniziamo a vedere cosa c'è in superficie. Quindi facciamo un bel locate biome e andiamo a vedere i nuovi biomi, ad esempio il Frozen Ocean. No, Frozen cosa sto dicendo? Frozen Peaks Allora ho caricato i chunk e queste sono le Frozen Peaks come stavo dicendo Come potete osservare hanno cambiato la generazione del mondo Infatti ora si può arrivare ad altezze come non si vede Però si può arrivare fino a 320 Qua probabilmente saremo sui 200 Siamo a 185 Sì, no, non so perché non vedo le coordinate in survival Questa cosa non l'ho mai capita Ma hanno aggiunto anche altri biomi Ad esempio le Grove Quindi Biome Locate No Locate Biome Grove Allora queste qui dovrebbero essere le Grove Che è anche un altro bioma eh, di il problema è che essendo che un F3 non vede un cavolo non posso dirvi se sto dicendo le cose giuste Ma a parte questo sono spawnato vicino e questo non sono quasi certo, non in più mondo Sono spawnato vicino a una Meadow Come potete vedere un altro nuovo bioma che ci sono i fiori e spawnerà quasi sempre un albero cioè spawnerà un albero un po' solo e quasi sempre avrà un alveare poi andando avanti ci sono le gadget Pix quindi locate bio, gadget Pix come sono in caso di dire una cosa, nelle, nelle meadows spawnano gli asini e quindi animale che di solito non spawna in un bioma specifico ma spawna dove spunano i cavalli invece nelle meadows spawneranno eh, quasi sicuramente gli asini insieme ad altri animali. Invece qua sopra si sono generate delle jetpicks come stavo dicendo che sono un po' piccole comunque sarebbero le montagne quelle un pochettino c'è cioè, eh, un bioma sempre di montagna ma un pochettino più basso e servono più che tutto per fare transizioni questi simbioni sono quasi tutti fatti per fare transizioni, comunque per cercare di rendere il mondo un po' più carino poi andando avanti ci sono le snowy slopes quindi locate by them snowy low. ecco prima di tutto volevo dire che in questi in queste altezze qua si possono trovare nuovi animali come le volpi 10 cioè, animali, si possono trovare le volpi artiche e soprattutto, andiamo in creativa possiamo osservare che questi sono blocchi di neve poi sponeranno in natura i blocchi di neve naturalmente intendo cioè montagne perché spawnavano già nel più però non era una fonte così incredibile quindi ora tippiamoci qui ecco quindi queste sono le snowy slopes come potete osservare sono anche queste delle montagne e mh, qua sopra si potranno spawnare delle tanti animali tra cui capre e conigli tra l'altro ecco ah, così e in queste montagne spawneranno anche diversi minerali come eh, smeraldi carbone ferro e si troveranno anche facilmente infatti prima ne avevo viste alcuni mentre generavo, soprattutto ho notato che le meadow sono molto comuni, soprattutto sono vicine ai biomi di montagna quindi secondo me sono fatte anche un po' come transizione tra bioma di montagna e foreste normali poi ultimo bioma, le stony peaks, poi come ultimo bioma come sto dicendo ci sono le stony peaks che anche qua sono fatte da transizione e anche qui si possono trovare vari minerali come il ferro e il carbone e soprattutto in questi biomi si potranno trovare delle diciamo avene di calcite e di Aya il problema è che non le sto trovando eccole poi invece si è generato. Queste sono le, delle strisce di calcite che si possono generare. Ci sono anche di ghiaia, come stavo dicendo, e si possono generare in questo bioma. Utile per fare il rifornimento di questo materiale che altrimenti si potrebbe trovare solo nei geodi. E detto questo, vorrei soltanto più dire che sono cambiati diversi biomi. Ad esempio adesso, eh, cioè, è cambiata in generale la generazione del mondo. Ad esempio, i fiumi sono molto profondi. Questo perché, a detta della Mojang, dovrebbero essere più navigabili e spingere proprio i player ad usare le barche per esplorare il mondo a me questa è una cosa che piace perché uso spesso la barca e i fiumi sono sempre molto piccoli e poi hanno cambiato le spiagge, adesso ci sono delle spiagge molto più grandi come potete vedere qua ci sono anche le stony, le, le stony shore quindi facciamo locate biome Stony Shore, una delle spiagge di pietra, ma poi adesso andando avanti, come ultimo bioma che è stato aggiornato, in realtà sono stati aggiornati tutti i biomi, però quelli che sono stati aggiornati di più sono le bedlands, ovvero la mesa. Questo bioma è stato aggiornato molto, infatti, adesso si sviluppa molto di più in altezza, soprattutto molto più carino così. Adesso, e soprattutto, continua ancora a spawnare loro. Infatti, se andiamo qua, come vedete, qua c'è la struttura della mesa e c'è l'oro legno. Vediamo anche un po' dei loot normali. Ora, andando avanti, visto che questo è il Cave and Cliffs Update, è meglio andare ad osservare a parte di cave, ovvero le caverne, anche queste sono state aumentate di profondità. Infatti, adesso si arriverà fino ad una altezza di 64-64. Cam è cambiata la generazione, ma di fatto è rimasta quella che era negli stessi della 1.17 e quindi ci sono ancora le, eh, le Lush Cave, le, le, le Spaghetti Cave, le Noodle Cave, le grandi caverne, la, la nuova generazione dei, dei minerali, le, le Dripstone Cave, soprattutto adesso è stata spostata la generazione dei minerali come ad esempio il diamante che spawnerà eh, sotto Y-18, invece per la Dripstone questa qua continuerà a essere sotto Y-0 all'incirca e i geodi continueranno a spawnare in modo randomizzato. Per il mondo, adesso cerchiamo una lush cave. Come potete osservare, questa è una è una. Lush Cave che adesso spawna, la possiamo trovare sotto gli alberi di Azalea se spawnano, ovviamente E la vanga vista nel, sempre negli snapshot della 1.17 non cambia molto Ecco tra l'altro mi sono indicato di dire Oh uh, altri diamanti, tra l'altro stiamo essendo stiamo molto fortunati con i diamanti Mi sono incato di dire che nelle Dripstone Cave spawnerà più rame Mentre in tutte le altre caverne spawneranno minerali normali eh, Sono cambiate le, le strutture del gioco tipo le mineshot, quindi cerchiamone una locate mineshot e le mineshot adesso avranno una struttura diversa eh, come potete osservare soprattutto non ci sono spazi aperti quindi non riesco a farvelo vedere sono stato un po' sfortunato però negli spazi aperti adesso hanno cambiato la generazione come ultima cosa è cambiato anche il sistema di illuminazione adesso se c'è almeno un, uno di luminosità quindi la luminosità va da 15 a 0 se c'è almeno uno di luminosità continueranno a spawner cioè non, non spawneranno i mob se invece c'è zero di luminosità quindi quando è buio o non c'è nessuna illuminazione spawneranno i mob questo non avviene però nelle zone dove c'è uno spawner che continueranno a spawnare anche ad altre luminosità però ovviamente è sempre consigliabile avere la luminosità minima dagli spawner per farne spawnare di più come ultima cosa hanno aggiornato la schermata di benvenuto di minecraft e soprattutto eh, nelle... quando creiamo un nuovo mondo eh, nelle altre opzioni del mondo abbiamo una metano normale che è quella consigliata piatta che va bene sempre la stessa biomi vasti che era una vecchia impostazione che adesso è tornata e la unità amplificato che come c'è scritto qua richiede un computer potente ed è solo per divertimento io non ho un computer potente eh, vorrei divertirmi ma non posso e quindi non ve lo farò vedere però comunque i biomi amplificati cioè il tipo di mondo amplificato semplicemente e spona delle, dei biomi altissimi che si estendono da livelli normali, quindi tipo 60-70 fino a 320, come se niente fosse. Si sviluppano molto in altezza. Detto questo, io ho finito. Le novità della 1.18 finiscono qui. Lasciate like, iscrivetevi al canale se volete e ciao!